VMS Catasto, agenzia delle entrate. Come sapete, l'agenzia delle entrate ha deciso di cambiare la licenza del VMS, quindi dal 24 settembre è passata da una licenza molto restrittiva che era la CC BY NCND a una licenza mh, molto adatta per il caso che dobbiamo fare noi, cioè il CC BY. Cioè per, questa, questa licenza, per esempio, permette di utilizzare i dati anche per scopi commerciali. Praticamente ci possiamo fare quasi tutto, l'importante è solamente citare la fonte. Bene, questo articolo scritto dal buon Borroso, ha avuto molto successo, molto successo, e nei vari giorni successivi alla pubblicazione di questo articolo, che risale al 25 settembre, a borruso ha aggiunto altre modalità per scaricare dei dati da questo primo blog post andrea spiega come estrarre vedete qua estrarre le particelle catastali a partire da un elenco di coppie di coordinate successivamente poi sempre andrea stesso scopre un'altra modalità viene scritta qua come post script 1 cioè c'è un'altra modalità per scaricare poi aggiungo un'ultima modalità mh, dove appunto chiede ad Andrea ma Andrea non posso estrapolarmi direttamente l'immagine dal VMS eh, naturalmente non una semplice immagine ma una immagine in formato geotiff cioè un'immagine che è georeferenziata ok, quindi qua Andrea spiega come fare quindi tramite un piccolissimo script da linea di comando come vedete qua tiriamo fuori una, una porzione del vms e questo è georeferenziata bene ora la domanda successiva che fanno spesso ho letto spesso e voglio vedere dove per esempio in facebook chiedono per esempio dopo questa procedura si possono vettorizzare dice lui le particelle oppure eh, su, uh, sul mio canale dove ho fatto un video che parlava appunto del VMS e del mh, Catasto eh, mi chiedono qua e se volesse estrarre i vertici di una particella e poi quindi salvarla per esempio in un formato di XF è possibile farlo? cioè in sostanza la domanda che fanno è questa Questo siamo, uh, siamo su QGIS questo è il VMS del Catastro e qua siamo a Palermo. Chi conosce Palermo sa benissimo che questo qua che ho inquadrato è il famosissimo Teatro Massimo di Palermo, eh, che è il terzo teatro più grande eh, d'Europa. Bene, ora vi faccio vedere io, senza dover mh, impazzire, eh, come eh, passare direttamente usando QGIS passare direttamente da questo VMS alla sua um, geometria stando tutto su QGIS con pochissimi clicchi clic, io riesco a vettorializzare questa immagine qua ed è un'immagine vedete abbastanza complessa guardate qua quanti angoli ci sono ok? allora, il metodo qual è? quello di utilizzare un plugin un plugin molto interessante andate sul plugin lo faccio vedere e andate a cercare un plugin che si chiama GIMP selection feature questo qua lo selezionate e lo installate e io già l'ho fatto faccio vedere il plugin dove è e questo qua realizzato da l. Motta è, è un brasiliano, ha realizzato questo plugin GIMB, come vedete qua vi lascerò in info box naturalmente il link a, questa, a questo oh, repository, naturalmente questo qua praticamente tramite una serie di eh, cose che fa questo plugin, praticamente non fa altro che prendere l'immagine che si trova nella map canvas di QGIS e la trasferisce a GIMP naturalmente dovete installare GIMP vi lascerò anche in info box l'indirizzo dove scaricare GIMP tra parentesi GIMP è, il, è un software di fotoritocco potente veramente eccezionale ed è open source È il corrispondente diciamo così di photoshop Photoshop è a pagamento GIMP è totalmente libero e eh, quindi cos'è che fa GIMP? non fa altro che elaborazione di immagini e ha anche dei potenti strumenti di selezione dei pixel per colore, per eccetera eccetera e allora questo plugin non fa altro che collegare QGIS con GIMP ed è bidirezionale cioè da QGIS manda le immagini a GIMP GIMP le elabora appena mh, l'elabora eh, possiamo ritornare indietro in QGIS e ritornando indietro noi otteniamo vettori e non più raster qua c'è tutta una spiegazione come utilizzarla ma ora io ve la faccio vedere eh, direttamente in QGIS bene, come immagini queste qua sono delle immagini satellitari o da drone o da aereo eccetera eccetera e lui, come vedete, qua vi tira fuori le, la selezione. Eh, in QGIS noi abbiamo come raster il VMS. Ok, quindi ho installato il plugin, il plugin dopo che è installato si trova su raster, GIMP, ecco qua, e lo avvio. Si apre questa finestra, ok? Naturalmente, eh, prima di avviare il plugin, vi consiglio di avviare GIMP, quindi tenerlo acceso, GIMP non appena installate gimp e non appena installate il plugin dovreste trovarvi perché io ho gimp dall'altro monitor l'ho spostato qua do, appena installate il plugin dovreste vedere sempre su gimp questo altro menu ibama questo qua ci dovrebbe essere se ritrovate questo qua allora è tutto ben configurato riporto gimp nell'altro schermo bene allora avviato gimp Abbiamo questa qua, questa finestra qua. Questa maschera, eh, qua ci dice qual è. Eh, Qui ci dice che ci sono due, mh, due immagini visualizzate. Naturalmente, io seleziono quelle che mi interessano, sono le particelle, che è questa qua, ok, seleziono questa qua. Bene, quello che devo fare è molto semplice, guardate che semplice. QGIS, quindi faccio questo trasferimento, da QGIS a GIMB, quindi gli dico invia l'immagine, quale immagine, quella che sto vedendo in questo perfetto, perfetto istante, questa immagine qua, con estensione, pari all'estensione della mia map canvas, gli dico invia, questa immagine, in, questo, in questi istanti, la sta processando il plugin e la sta inviando a GIMB eccola qua, la infiata, non lo vedete, qua mi dice il messaggio, vedete, porto qua l'altra, il GIMB, ed eccola qua, questo qua è l'immagine, se vedete questa immagine e questa immagine sono uguali, teatro massimo e teatro massimo, ok? Fatto ciò, ora io vado, sono qua su GIMB, e vado ad utilizzare i potenti strumenti di selezione che ha, ci mette a disposizione, quindi se vado su selezione, allora, su selezione abbiamo vari strumenti. Ehm, allora, modifica eh, questo qua, per esempio, rimanendo qua, vi è questo strumento di selezione Fazzi. Vedete questa specie di bacchetta magica con la stellina? Io la selezione e vado sopra, qua sopra. Ok? Clicco, come vedete mi ha selezionato... zoom un attimino così vedete la selezione speriamo che si vede qua vedete che c'è questa cosa che che come dire, lampeggia quindi ha selezionato perfettamente qui naturalmente io ci ho messo i numeri quindi lui lavora anche sui numeri, fatto ciò se sono contento della selezione ok, vado in QGIS non devo fare più nient'altro qua da GIMP, vado in QGIS e questo volta gli dico get features, cioè eh, ritornami, richiama la, la, la geometria, ok? Prima di richiamare, io qua gli posso dire annotazione, qua posso dare, perché ora lui mi crea uno shapefile in memoria, nota, questo che cos'è? Il teatro massimo, e ci scrivo teatro massimo per esempio, ora qua gli posso dire di rimuovere delle aree, tutte le aree che lui ha selezionato con 10 pixel li elimina oppure re, rimuove dei vertici che hanno un angolo poi mh, per, per capire queste, questo settaggio vi linko naturalmente questo mh, le spiegazioni che si trova direttamente nel plugin e qui dovete andare, eh, andare a leggere vi spiega come funziona detto ciò eh, giù qua su get ok guardate qua cosa succede eccolo qua e questa qua se ora spengo particelle e spengo anche i vertici questo qua è la geometria guardate qua gimb selection 1 mi dice vado ad aprire la tabella attributi ed ecco qua la tabella attributi, questo qua, un attimo, la sposto qua sotto, e vedete qua, mi dice, id ho aggiunto è questo, il crs è questo, l'estensione della mappa, mi dice se ho bisogno, l'immagine, questo qua, la data, l'area in ettari, il feed è uno, totale immagine 2, vi ricordate qua c'ho due vettori. L'user è questo, la notazione teatro massimo, ed è questo qua. Vado a selezionarla eh, dove qua strumenti di selezione che perché sono messe qua sotto. io voglio qua e eh, allora da qua mm, Oddio mio, ma qua che è successo? C'ho tutto QG sballato allora vado qua e lo seleziono ok? questo qua ehm, questo qua è un poligono naturalmente viene tematizzato in questo modo ma se lo vogliamo cambiare la tematizzazione basta andare qua eh, abbiamo simbolo riempimento. Eh, scusatemi, qua mi dici che è un poligono, sì. Quindi riempimento eh, linea cornice linea, eh, qua ecco, è automatizzato come cornice linea, ma noi vogliamo per far vedere che è un eh, dove qua semplice, ecco qua. È un poligono a tutti gli effetti ok e, vabbè qua si è portata appresso anche il numero ma questo per togliere questo qua non ci vuole nulla e, ritorniamo indietro per come era prima e così vi faccio vedere altre cose quindi annulla eccolo qua attualmente questo qua basta andare su edit eh, vado sullo strumento vertici e questo qua lo seleziono e lo cancello ecco fatto ok? quindi salvo e chiudi ho tolto i numeri ora vi faccio notare un'altra cosa se ci avviciniamo guardate qua spuntano i pixel, le dimensioni dei pixel ora questo qua potete provare a, a evitarlo a migliorarlo giocando su questi valori qua remove remove eh, quindi rimuovi i vertici che hanno un certo angolo lo smoothing qua livello iterazione percentuale aggiuste i bordi eccetera eccetera tutte sono tutte cose che potete provare testare qua ma potete anche direttamente se da qua non, non vi piace lo mettete in editing questo qua e andate ad usare questo bellissimo strumento questo lo facciamo chiudere e come vedete qua già dal primo click guardate tutto questo l'ha linearizzato naturalmente qua dovete giocare sulla lisciatura potete cambiare lisciatura semplificare eh, agganciare, ci sono varie varie possibilità unità mappa vedete qua appena aumentate diminuisce aumenta andiamo così ecco qua così non va bene 0.1 0.5 ecco qua già 0.5 vedete che portiamo 0.4 0.3 eh, guardate che c'è qua ha ah, praticamente linearizzato tutto ok guardate qua che bellezza se questo vi sta bene lo salvate eh, ok Vedete, è tutto ben linearizzato lo salvate lo chiudete e qua abbiamo visto abbiamo tirato fuori questa prima ma non è tutto potete ancora continuare Sempre da gimp siete sempre qua. Volete ora aggiungere tutta questa parte esterna e quindi andate a selezionarlo. Questa volta non è selezionato quell'interno, ma quell'esterno. Se vi sta bene, ritornate qua in QGIS di nuovo e aggiungete invece di teatro. teatro Scritto teatro, eh, cosa ci scriviamo? Ci scriviamo attorno recinzione. Ok e la richiamate ed eccola qua ok e qua c'è al solito potete ehm, potete aggiustarla meglio questa qua ok potete um, sistemare vi ho fatto vedere come ehm, bene ma uh, possiamo fare ancora di più possiamo fare ancora di più torniamo qua possiamo selezionare più aree contemporaneamente allora, questo è il teatro massimo, va bene ora, torniamo per esempio dove vado? dove vado? qua in quest'angolo qua ora io voglio portare questi questi poligoni qua quindi seleziono questo poi tengo premuto shift e seleziono questo Vedo, sono questo e questo è selezionato seleziono questo, seleziono questo, questo, questo, questo, questo questo, questo e questo vabbè ci metto questo e questo come vedete in pochi clic ho già selezionato tutto quello che mi serve poi vado qua, eh, lo chiamo altri e li richiamo get feature e vedete qua e lui l'ha aggiunto ok quindi posso andarla a selezionare sono tutti singoli eh? però li ho chiamati altri ok quindi posso modificare posso aggiustare naturalmente se non voglio i numeri o, o strani simboli e strane cose basta spegnere il quando esporto il layer basta spegnere per esempio vestizione ok siamo qua ora io riattivo e come vedete sono perfettamente sovrapposti ok spero che questo metodo um, vi serva no vi serve che sia utile a qualche cosa perché succede alcune volte che qualcuno ha bisogno di una particella, due particelle per fare dei confronti e così via. Quindi reputo questo metodo abbastanza mh, preciso e facile da usare. Ciao e buon proseguimento.